Così per andare alla costa dei Trabocchi E qua tutto dritto solo la destinazione ma anche quello che c'è in mezzo, abbiamo deciso di uscire dall'autostrada, siamo usciti ad Ortona, ci siamo fermati a vedere il Castello Aragonese che è questo alle mie spalle e adesso faremo un pezzo della costa di Trabocchi che è il tratto dove ho interrotto il mio ciclo viaggio a marzo ed è un pezzo che volevo vedere della costa adriatica quindi lo faremo purtroppo in macchina questa volta ma torneremo a farlo in bicicletta io e la Simo perché ha detto che questo tratto è facile, lo fa anche lei, non adesso ad agosto qui si muore di caldo, ma sono riuscito a convincerla, verrà a pedalare con me, a dopo. Mi sarebbe piaciuto che la Simo, che è la cervellona dei due, vi avesse raccontato un po' la storia del castello, ma visto che è... si sì, vergogna stare davanti alle terre, si vergogna stare davanti alla telecamera, allora ve lo spiegherò io ma a modo mio questo è un castello, una fortificazione, si difendevano dagli attacchi del mare è durato un sacco di secoli perché è del 1400 ma nel 1900 e subito quando ci fu la guerra e i bombardamenti tedeschi bombardarono il castello, presero delle munizioni del polvere da sparo che era ancora custodito nel castello boom ed esplose tutto ed è questo che è rimasto e basta, Niente. tutto qui, ciao, buona giornata San Vito Chietino dove abbiamo visto i nostri primi due trabocchi, il Trabocco San Giacomo e non mi ricordo più come si chiami l'altro, vento di scirocco, mi suggerisco andare dietro le quinte, il paese è troppo incasinato e non ci tiriamo a lasciare la macchina in quel parcheggio quindi ce ne andiamo andiamo a cercare quelli un po' più isolati da questo caos e bolgia della domenica. link in descrizione e dopo due giorni di viaggio finalmente siamo arrivati a Kanaus lo che si dice? Kanaus. Kanaus qui mi cacceranno dal paese solo perché non so pronunciarlo guardate siamo qua la macchina è parcheggiata e ora andiamo finalmente a lavarci ragazzi siamo sempre i soliti viziosi siamo venuti a casa 28 che è proprio dietro casa di Nunzio e Lella due bicchieri di rosso imbottigliato da loro e tra poco ci arriva qualcosa da mangiare e scopriremo cosa, non sappiamo ancora a dopo ragazzi sono arrivati anche gli stuzzichini guardate un po' olive baresi taralli e frittelline di grano arso contenta Simo? This one, Giacomo. Dan Dan Dan Dan Dan Dan E niente, qui in Puglia si mangia sempre, colazione, <ride> pranzo e cena, non si sbaglia. Ma faremo sosta a... Visce. Ragazzi, con la lacrimuccia stiamo lasciando Canosa, ma stiamo andando nel paese del gioco da tavola più famoso del mondo. Quindi andiamo a Monopoli, ma faremo delle tappe intermedie, ci fermiamo a Bisceglie e forse a Polignana Mare e non so che altri posti. Dunque dunque, il centro di bisceglie è molto carino ma non è valorizzato perché è abbastanza sporco, è tenuto un po' male, eh Simo. Abbastanza. Abbastanza. Quindi adesso siamo venuti giù al porto turistico, guardate qua. E dobbiamo scegliere uno di questi bar per prendere un caffè per risvegliarci completamente da questa mattina. E poi ripartiamo in direzione Monopoli. A dopo ragazzi! Di un po', dove sei finita? A Poliziano. E cosa fai? Cerchiamo da mangiare. Strano. Strano. siete? Sì, volevamo andare a mangiare da Pescareito, super famoso, ma c'era almeno un'ora di coda da fare con un caldo assurdo quindi ci siamo spostati sul corso via Roma di Amaro e siamo da olio su pane, anche qua c'è un po' di caos ma almeno ci siamo seduti sul divanetto e lei sta provando a guardare le recensioni visto che ci siamo entrati così a scatola chiusa e vuole vedere di cosa si parla. Ma c'è un panino col polpo e uno col tonno che sembrano super, mi facciam sapere dopo. Uh. Guardate l'espressione felice di una persona che sta mangiando, un panino col polpo, la stracciatella e la salsa di peperoni. Molto bene ragazzi, tenda montata al Camping Santo Stefano di Monopoli, anche se Monopoli è decisamente lontana dal campeggio, quindi abbiamo deciso stasera di non andare neanche a visitarla, Monopoli la visiteremo domani, questa sera solo relax qui in spiaggia, ma un relax relativo perché, come dicono da queste parti, guardate un po' qui è tutto, chianconi, chianconi, e non è che ci si riesce a sdraiare, perché è tutto proprio... Tutto così. Il bagno si potrebbe fare buttandosi di là, ma no, non abbiamo voglia. Ci leggiamo un paio di libri con i nostri Kindle e poi torniamo alla nostra tenda a mangiare un po' di insalata bella fresca, della frutta e berci un paio di birrette ghiacciate. E domani si ricomincia le visite. A dopo, ragazzi. E dopo il relax in spiaggia si va a relax a tavola. Una bella caprese, ma soprattutto la focaccia barese. Guardate che splendida che è. Prese, attimo che si mangia le Dixie e birretta. Buon appetito! Buon appetito! Mm.